l'istante capovolto penso a niente cioè a tutto penso a te ingiusti i miei tentari di entrare tra le tue grazie sei una goccia dentro all'universo. l'universo solo una richiesta di ammirare il tuo cielo a luci spente Dio innamorato confondo il tuo sorriso con il sole sei la prova dell'esistenza di Dio sei fatto uomo per sperare di viverti accanto solo un attimo sufficiente per una scintilla tornare in cielo fare del paradiso le fiamme dell'inferno e fare della terra il pianeta degli angeli chi spegne le luci sempre troppo presto per andare a letto, negare la vita a quei minuti in attesa da giorni, anche solo per un tuo cenno di ciao, poesia per i giusti, ho scopato con signorina fantasia, fatto all'amore col diavolo, fumato con un tizio chiamato Dio. Andato a scuola dei peggio assassini, dei rubati poveri, vestito da re, E mi chiamano Angelo, amico spacciatore di libertà. In viaggio, giornate piene di niente, un giro del mondo per tornare a casa, tanto vale non partire. Ma se me stesso è in viaggio, il biglietto sarà di sola andata. E l'arrivo sarà come nascere veramente. Tic, tac. Cinque minuti di te, 24 ore di attesa saranno ripagate di ogni fastidio. Un giorno di te, un mese senza, verrà la pena fino alla mezzanotte del 31. Una stagione di te. una vita di solitudine avrà tutte le risposte per le domande nel fiume del tempo vorrei impararti niente strategie per guadagnarti e se una muraglia umana è sufficiente a far sembrare chilometri pochi passi tra te e il mare andrò a lezione da lui per esserci anche assente storie comuni il trucco della felicità non si può svelare, che magia sarebbe, la scienza della felicità non si può studiare, che miracolo sarebbe, la religione della felicità non si può diffondere, che eresia sarebbe, la pillola della felicità non si può prescrivere, che naturalezza sarebbe, lo stato, de lo stato della felicità non si può governare, che utopia sarebbe, prestigiatore, scienziato, sacerdote, medico, politico... non era questo il mondo che desideravate da bambini. Presentati. Hai presente il futuro. Quella parete dove si appendono i sogni. Una bacheca che ti soffermi a leggere di notte. Annoti numeri, indirizzi, nomi e cognomi di ciò che vuoi essere. Ti appartiene il futuro il covo delle paure trama per anticipare la tua vita. E il custode della biblioteca, fintamente amareggiato, non sa che farsene. Di quell'affetto di emozioni, andate a male. Grazie. Ciao ciao.